Buonasera! Un video per il mio canale, cosa hai da dire tua difesa? Molto bene. Hai una zecca? Sì. Molto bene, vieni qua, Guarda. <ride> saluta per il Tg5, sono studio aperto. Siete sul mio canale, se non dite qualcosa, siete morti. Buu bella raga! No, no, fermo, fermo. Le top 5 dei profilattici. <ride> le, no, le top 5, la top 5 delle pubblicità censurate. Dei profilattici. Non no, aspetta però. <ride> Ma che c***o Quelli di. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Coglione. Tre <ride> qua cinque <ride> e sei. Tre Mamma mia. Mamma mia, figaro. No. Io sono Dio. Io. io amasso tutti. Amasso tutti. Preparati a morire. Preparati a morire che io amasso tutti. Io amasso tutti. Amasso tutti pronti a morire. Amasso tutti se non morite devo. Io amasso tutti. Oh sì. Marochi Tunisi no tunisino fammi un kebab. Marochi no fammi un kebab marocchino tunisino fammi un kebab andiamo fuori ciao marocchino tunisino fammi un kebab marocchini tunisini fatemi un kebab dimmi in faccia cos'hai detto cos'hai detto cos'hai cos detto calma no, no. Calma, no, no. calma calma fermi fermi non litigate dimmi in faccia merda se metti me sarò sul tuo canale stai registrando amica che bello grazie grazie che grazie. bello ti va la bagina <ride> da una forza insta forza insta insta insta, insta. Dai, insta tutti pizza da notare, insta tutti bella. dai forza insta, insta pizza. Pizza. pizza pizza style vi oh, piace pizza lover. <ride> pizza lover pizza time amici mangiamo la pizza si sboccia si sboccia se facciamo after nessuno ha finito la pizza perché è sempre troppo te la finisci no. Ok. mordi la collana di Kevin no se te la mordere no sempre il braccio No, si, si, se li è tutto Come è la Sono le 3 e... 35 34 eh, 34 30. E siamo ancora svegli sì, Sono da solo nella stanza Nella tenda Io dormo mezz'ora e poi mi sveglio Buonanotte Ciao amici Sei stanco? Sei stanco? Sei stanco? Sì. Siete stanchi? Non lo so, mio dio. Ah, ma ti sì, delle pantofole, eh? Sì. E ho, ho, ho trovato un passaggio subito. Sì. Sono più belle, amico. Sono più belle. Sono più belle. Sono più belle. Sono addormentata. <ride> Tutti addormentati. più <Guarda> quello là. Ciao. <ride> No. È Ariana grande. No! no. no. Pier, perché ho tutte ste robe? ha toccato tutte queste robe Ariana Glam Panino con l'anguria no, Edo oh, che schifo è No dai, ma se ti facendo una faccio... colazione americana ah, americano. Mangio me. America. Bene, no, hai ragione Ma ragazzi, male voi no, no. Ha fatto un panino caldo con il prosciutto, il formaggio, l'anguria e il 2 ore Bene, colazione così si americana. fa? Danno i nutrienti come un bambino, tu gli una volta Oddio! Che schifo! Ciao l'ha fatto, che schifo! Ciao amica! Dai! Ciao amica! Guarda, no. guarda! Non ho più batteria, oh, cazzo?